Ciao a tutti, sono Kiki e oggi vi presento una risorsa che ho creato per PlayLearnItalia.com In questa risorsa troverete alcune attività legate al tema degli invertebrati con un pizzico di lingua inglese è una risorsa particolare perché permette ai bambini di entrare in prima persona all'interno del gioco. Alla fine del percorso i bambini riceveranno anche un regalo speciale creato appositamente per loro. Non vi faccio vedere nient'altro e lascio a voi la sorpresa. L'unica cosa che dovete fare è inserire il vostro nome e cliccare su Entra. Fatemi sapere che cosa ne pensate, aspetto i vostri consigli e suggerimenti. Ciao!